Oggi abbiamo affrontato eh, la questione del populismo nella sua variante turca e eh, il mio intervento riguardava come eh, il caso turco rappresentasse un paradosso, un paradosso di, eh, un, eh, di un paese che ha iniziato il proprio percorso con questo partito al governo, il partito della giustizia e dello sviluppo, votato alla democratizzazione del paese e finendo 17 anni dopo in una forma vera e propria di autoritarismo mm. e in questo abbiamo visto come per esempio nei primi anni i discorsi eh, fossero molto più eh, concilianti, molto più eh, votati a eh, creare meno eh, polarizzazione nonostante comunque ci fossero già elementi populisti che indicavano il popolo puro contrapposto alle elite corrotte e questo nel tempo è andato eh, aggravandosi e costruendo proprio un paradigma discorsivo eh, che è diventato una costante dei discorsi del Presidente dove eh, queste elite corrotte ormai hanno anche assunto le forme più svariate. Un aspetto per esempio molto interessante che emerge dalle analisi dei discorsi del Presidente nei 17 anni è che nella prima fase di governo, quindi quella che va dal 2002 al 2010, e al 2007 i discorsi sull'unione europea sono molto eh, positivi e come sono positivi sono addirittura presentati cioè l'adesione della turchia eh, una possibile adesione della turchia in unione europea è presentata come eh, addirittura espressione della volontà nazionale e mentre col tempo quando dopo che il processo di adesione si, si è arenato e si è bloccato e quindi andando avanti col tempo il peso dell'unione europea diminuisce e eh, nei discorsi fatti al pubblico, eh, l'Unione Europea, l'Europa, gli stati membri, a volte anche le istituzioni europee vengono criticate come degli intrusi esterni che vogliono anche loro minare la eh, volontà del popolo e quindi l'ordinamento turco e addirittura sono accusati di non capire che quello in Turchia è la vera democrazia eh, mentre loro insomma, si arrogano il diritto di criticare e di dire queste cose, quindi è molto interessante anche da questo punto di vista.